Um, vorrei fare ancora tante domande, però cerco sempre di tenermi sui 30 minuti che abbiamo appena raggiunto, quindi ne faccio due. Una, andiamo un pochino oltre il diretto e l'indiretto, perché mi stavo chiedendo mentre l'ascoltavo, professore, um, qual è una domanda un po' vaga, quindi un po' indiretta, quindi la riempierei un pochino come, come preferisce. Qual è il contributo che sente che l'ipnosi dare o che, che vede che sta dando in questo momento parlo ovviamente della situazione pandemia delle relazioni in questo caso terapeutiche a distanza uh, anni fa un uh, collega australiano mi disse che zaig per esempio fa regolarmente uh, no in realtà mi disse un collega uh, italiano che zaig fa regolarmente ipnosi formali anche uh, online quindi questo non è un limite eh, la mia penultima domanda è questa che contributo lei vede che può dare, sta dando l'ipnosi, il fare l'ipnosi utilizzare l'ipnosi a, a questo momento che stiamo vivendo, le richieste che ci stanno arrivando dalle persone eh, eh, io penso che eh, diciamo lavorare a distanza oggi è diventato una necessità e inizialmente l'abbiamo accolta con grande dispiacere perché il contatto diretto è tutt'altra cosa, eh, però poi si possono imparare delle cose lavorandoci sopra che, che in fondo danno al terapeuta anche delle possibilità in più e l'ipnosi a distanza a mio avviso oggi siamo in grado di farla e, e non, non mi pento di aver imparato a farla, perché penso che sarà utilizzata anche dopo che sarà finito tutto questo. E, e, ci sono degli aspetti che non facilmente potresti avere. No? Cioè, tu entri nelle, nelle case delle persone e le persone entrano in casa tua in qualche modo. E questo crea qualcosa di importante. Mh, nella mia esperienza, nonostante le mie aspettative fossero del tutto negative, a proposito dei segreti e delle rivelazioni ho avuto molte più rivelazioni nel, nei video a distanza fatti con i pazienti di quanti ne avessi prima pazienti che avevo seguito anche da diverso tempo mi hanno raccontato delle cose eh, di loro stessi si sono aperti nonostante fossimo a distanza anzi forse anche proprio per quello potrei dire il setting ha influito? il setting ha influito cioè delle cose che non pensavo mi avrebbero mai detto, me l'hanno detto invece in questa, con questa modalità e poi c'è anche un'altra cosa che insomma noi consideriamo poco che eh, nella terapia a distanza fatta appunto online noi vediamo anche noi stessi che è una cosa eh, anche se magari in un quadratino piccolo insomma però no, di solito non ci vediamo. Eh, cioè, quindi, vedermi significa anche pensare a come mi vede il paziente in quel momento, capire se l'atteggiamento è sufficientemente adeguato a quel tipo di paziente o no, anche questo è l'aspetto indiretto e non verbale. Quindi ci sono una serie di cose che la distanza non può togliere e addirittura in certi casi certe cose che aggiunge, eh, un senso di sicurezza stando a casa propria che probabilmente nello studio non hanno Quindi, Teniamone conto, insomma, ogni situazione ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Ecco, una delle cose che insegna l'ipnosi ricksoniana è di essere flessibili e imparare ad adattarsi al paziente piuttosto che al contrario. Assolutamente. Eh, io le farei veramente, non, non lo dico retoricamente, tante altre domande, perché c'è tanto da, da apprendere. Quindi, poi, invitando invece le persone a partecipare alle vostre formazioni, peraltro, oh, mi permetto di Uh, fare proprio la prima volta direttamente i complimenti per come avete ricostruito il, il vostro sito dove adesso uh, so che si può cioè, so, l'ho fatto si può accedere e trovare un sacco di contenuti uh, di workshop, di webinar di corsi sì, in diretto e diretto, in diretto, credo che non sarà inizio ecco se... eh, sì se... quindi è, è, è disponibile e non eh, lo sarà mi ricordavo esatto che c'era. C'è un, un webinar che appunto, appunto è disponibile, chi vuole può, può prenderlo, può vederlo. Insomma, l'argomento viene sviscerato più, più estensamente. Ovviamente lì, lì è una questione di ore, non di, di mezz'ora. Certo, c'è certo Il tempo a disposizione. Ma è chiaro che questo è un tipo di argomento che richiederebbe del tempo, però dall'altra parte, ecco, e anche qui la modalità video. È una modalità da un lato meno generosa di quanto non sia quella dal, dal vivo. Dall'altra parte però permette come dire, di vedere, rivedere e avere delle possibilità di apprendere in maniera diversa, però forse in certo senso anche più approfondita perché se, se ti sfugge un concetto al volo e non lo recuperi se sei dal vivo. Invece così lo puoi rivedere più volte. Le faccio la mia ultima domanda allora che... Questa gliel'avevo anticipata la faccio alla fine di ogni, di, di ogni intervista. Le chiedo di immaginare di dover dare un suggerimento a, a un giovane psicologo, un suggerimento di qualcosa che lui possa fare nella sua vita quotidiana per allenare una competenza, una capacità, una caratteristica che poi gli sarà utile invece durante le sedute con i suoi pazienti consiglio gli, gli darebbe a questo psicologo? so se la risposta è giusta, però mi, sen, mi sento di darla e la do volentieri a tutti quelli che iniziano questo lavoro, cioè che la cosa più importante per noi è di allenarci continuamente a vedere in quale modo ogni persona è unica. Eh, cioè, trovare l'unicità, no? c'è cioè, cioè, cioè chi sa far ridere, c'è cioè chi è, è capace di soffrire, però in una maniera molto personale e particolare, con, con grande orgoglio, senza parlarne gli altri, insomma, eh, ogni persona ha delle sue caratteristiche, perché così facendo. Se ogni persona che abbiamo di fronte diventa unica, abbiamo anche una maniera, un modo di appassionarci a quella persona. Quella unicità la rende rara o esclusiva addirittura e l'interesse nei suoi confronti aumenta. Cerchiamo di capire come mai è così e perché è così speciale. Ecco, faccio un esempio clinico. Cioè, quando ho chiesto a una mia paziente cos'è, qual era la sua passione, io mi sarei aspettato che mi dicesse, non so, eh, eh, jogging eh, o, o pittura, cosa di questo genere. Lei mi ha detto estirpare le erbacce. <ride> mi mi ho detto, sento, io mi detto che razza di passione. E, e, però, però la chiave della terapia è stata quella, perché ho dato alla paziente, invece di dargli un unico suggerimento, eh, io ho dato cinque suggerimenti e lei mi ha detto "Guardi, quattro di quei suggerimenti facevano schifo e quindi li ho buttati via. Io mi sono detto, detto di me come le bacce, però il quinto era meraviglioso. e, e Trovi la specializzazione di quel, di quel soggetto e una volta che l'hai trovato hai un modo per capirlo e anche per avvicinarti a lui in una maniera eh, eccezionalmente ravvicinata perché è un modo di capire la sua unicità e al tempo stesso, vuol dire, non considerarlo un prodotto di massa, ma qualcosa di, no? di, di, di unico e irripetibile. E quindi l'osservazione dei particolari, del piccolo particolare che rende la persona unica, è assolutamente per me quello che poi fra l'altro mi permette di non annoiarmi mai. Certo. perché quella unicità non la trovo da altre parti allora non, non, non c'è un effetto no? noioso magari. uno dei rischi della psicoterapia è di creare noia da una parte e dall'altra ecco per me credo che questa sia una delle cose più importanti da evitare e l'unicità del paziente mi permette anche di capire in che modo lo posso aiutare aiutarmi non so se rispondo a quello che dicevi tu perché è un'osservazione che faccio su, sui pazienti ma faccio anche nella vita di tutti i giorni cerco di vedere sempre quello che c'è di straordinario, di, di unico, di irripetibile, perché c'è in tutti. Mi piace, ehm, a parte che è un consiglio, secondo me, non so se facilmente, ma concretamente spendibile, è molto ericksoniano e in più è bello perché ti aiuta anche a spostare l'attenzione no? c'era Wickland che diceva noi dovremmo essere gli esperti di salute mentale ma siamo finiti per diventare gli esperti di malattia mentale no? quindi riappropriarci un po' dell'interesse per quelle che sono le risorse delle persone le cose che le rendono uniche le qualità secondo me è sempre un ottimo allenamento professore grazie mille di questo fin troppo breve in tempo per, che, che ci ha dedicato e io di nuovo invito veramente di cuore chi vedrà questa intervista a seguire il suo lavoro quello dei suoi collaboratori della vostra delle vostre scuole e che dire alla prossima va bene, grazie Flavio e arrivederci grazie Vediamo di persona prima o poi spero di sì va bene. ok, un abbraccio anche a lei